Allora ah, ci sarà. Ci ah, ah, ah. ah, ah. sarà la scrittrice Lucia Fusco che domani. Ah, e poi non so, dovrebbe esserci eh, Angela Proda viene, un'altra sì. cantante, è lirica, che si esibirà però arriva domani, perciò non eh, la troviamo qui. E, eh, poi ci sarò pure io. Ci ah, sarà sì, sì. pure io. Sì. Anche sì. Non ci sei? Ma quindi non, non ci sei? No, ho detto che l'essa. Ah, che okay. l'essa. Oh, <ride> Oggi ho dato i miei saluti, perché... ma non da... mi eserisco in due <ride> Bene, grazie a tutti e ci vediamo domani, più o meno a essere giusto. Perché... Grazie. Grazie. Oh, no, no, no.